17 multe per eccesso di velocità, cancellate all'auto blu della Giunta dopo i ricorsi presentati nelle prefetture di competenza. È il caso sollevato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Silvia Piccinini, che dopo aver recuperato i dati grazie ad un accesso agli atti, ora promette di approfondire la questione anche nelle commissioni regionali. Al presidente Stefano Bonacini e alla sua Giunta basta un'unica frase per farsi annullare la multa. Motivi istituzionali, spiega Silvia Piccinini. Sì, abbiamo fatto un accesso agli atti e abbiamo scoperto che Bonaccini e la sua giunta sono riusciti a farsi annullare ben il 76% delle multe prese con l'Auto Blu. Sono numeri veramente da Guinness con delle motivazioni, la solita motivazione di impegni istituzionali. Abbiamo l'assessore Petiti che riesce a prendere tre multe in un giorno e eh, sottosegretario Rossi dire due eh, in un giorno. Ehm, i, I prefetti hanno atteggiamenti diversi, quindi alcune volte, la maggior parte delle volte annullano, altre volte no eh, e in alcuni casi le motivazioni sono veramente curiose. Eh, in una multa presa dal Presidente di questa Regione eh, si giustifica dicendo che l'eccesso di velocità era dovuto al, eh, agli impegni istituzionali e eh, al lavoro che doveva organizzare per il giorno dopo o abbiamo eh, la Gualmini che eh, si giustifica dicendo che deve correre immediatamente qui in Regione per eh, presidiare una manifestazione. Ecco, eh, Ci chiediamo se i normali cittadini abbiano eh, diritto a un trattamento di questo tipo, mentre il Movimento 5 Stelle dall'altra parte, come abbiamo visto, Tramite, Per esempio il nostro nuovo Presidente della Camera rinuncia ai privilegi mentre qui in Regione si cerca in tutti i modi di farsi annullare le multe con motivazioni discutibili proprio per non pagare e quindi continuare ad avere questo tipo di privilegi.